Cari amici di Sei a Casa, ben ritrovati, benvenuti ad una nuova puntata. Come vedete ho un parterre di ospiti oggi pomeriggio qui con me, loro sono i responsabili della fondazione La Piletta Onlus. Oggi vi racconteremo la storia di questa fondazione e soprattutto i progetti e qual è la filosofia. Insomma lo scopo principale comunque è quello di sostenere la crescita e lo sviluppo delle persone disabili attraverso attività di vario tipo che eh, vi racconteremo insieme. Allora vi vado subito a presentare i nostri ospiti partendo da Alessandro Zeno, socio fondatore e presidente della fondazione La Piletta Onlus, benvenuto. Grazie. Con noi anche Irene Patschaider, socia fondatrice ed educatrice della fondazione. E con noi anche Nadia Puggia, in rappresentanza dei volontari della Fondazione La Piletta Onlus e responsabile di un progetto insomma, futuro. Allora, partiamo subito dal nostro Alessandro, raccontandoci quando è nata l'associazione, la fondazione, scusi anzi, e quali sono gli scopi principali. Grazie, sì, la fondazione è nata otto anni fa e mh, nasce con l'intenzione di Mh, promuovere da parte di operatori molto qualificati nel settore della disabilità, della medicina, eh, dell'agricoltura e eh, dell'insegnamento, eh, si propone di realizzare una struttura dove ci sia la possibilità di mh, mettere al centro le attività con la disabilità, in particolare di valorizzare le singole personalità, le singole persone attivando dei percorsi che, che vanno incontro alle loro caratteristiche, alle loro qualità. Un percorso che può portare a maggiore autostima, a una maggiore autonomia, anche a percorsi occupazionali, attraverso varie forme di interazione con le attività o di agricoltura o di artigianato, e magari anche di, eh, di agricoltura e di agriturismo e quindi questo è diciamo eh, l'obiettivo, la mission della, della fondazione. Il luogo dove contiamo di, fare questa, di, di promuovere questo progetto è, è a Povegliano Veronese, è una corte agricola eh, in mezzo ai campi in una situazione naturalistica anche molto felice che però va, svilu va sviluppata e l'idea è, visto che la, la Corte è in gran parte in stato di abbandono, eh, quella di riuscire attraverso tutto un progetto di crowdfunding e anche di altre forme di appoggio, dal volontariato al sostegno economico comunque, di eh, trovare il capitale necessario per finire di acquistare questa Corte, e per ristrutturarla in maniera che sia fruibile per questi progetti. Eh, Questa è la, la parte centrale. Eh, ci sono delle altre idee che sono alla base di questo progetto della Fondazione, e eh, dove, eh, per esempio, il fatto di, avere, eh, di interagire con un progetto di fattoria sociale. Mh, permetterà anche di eh, sviluppare tutte le attività connesse alla, a una fattoria sociale di trasformazione e così via. Ed eventualmente anche quella di eh, un agriturismo e l'agriturismo eh, in prospettiva è anche una maniera per avere un rapporto, un respiro con il territorio in maniera, in maniera che non sia una realtà separata e isolata, ma che ci sia un continuo flusso di persone, anche di interessi, di attività, anche culturali, coinvolgimento culturale, musicale e così via. Questo è in nuce il, il, il, il progetto e l'idea è quella di... Dopo otto anni di riuscire ad andare ancora avanti con questo progetto. Insomma dal 2013 ad ora comunque avete già fatto degli ottimi passi avanti perché so che nel 2013 siete riusciti ad acquistare una piccola parte della corte, giusto? Poi avete realizzato dei lavori e adesso insomma... Dobbiamo concretizzare del tutto l'acquisto e riuscire a rendere questa cascina, insomma, questa corte agricola, davvero operativa e accogliente per, per i ragazzi che, che accogliete. Sì, è importante anche segnalare il fatto che eh, la fondazione diciamo, è composta da operatori molto qualificati, però è stata sostenuta fin dall'inizio da famiglie che credevano, credono in questo progetto, famiglie con ragazzi, ragazze disabili e quindi c'è questo sostegno sia dei volontari e sia anche delle famiglie. Insomma un sostegno davvero prezioso. A tal proposito dato che li abbiamo citati, passo la parola a Nadia. Tu sei volontaria della fondazione, come ci si avvicina a questo genere di attività? Allora eh, sono volontaria da circa un anno quasi ormai e devo dire che <ride> è stata la fondazione ad avvicinarsi a me, nel senso anche se era nel mio territorio, perché io sono di Povegliano, eh, non l'avevo mai sentita nominare. E è successo che tramite una serie di contatti, così ci siamo conosciuti, mi è stato presentato il progetto, mi è stato presentato insomma, quello che voleva essere l'idea futura ecco, di questa fondazione. E mi ci sono innamorata subito, chiaramente, <ride> perché avendo fatto sei studi... sei immersa subito in questa realtà. Certo. Mi hanno, mi hanno coinvolto soprattutto per il progetto di fare questa mh, fattoria sociale improntata sulla coltivazione di piante officinali. Perché Se diciamo che tu sei specializzata esatto, in... Esatto, sono laureata in tecniche eh. erboristiche, quindi cioè, ci cadevo a fagiolo. <ride> <ride> e appunto ho accolto subito l'idea, lanciata in pieno, perché... È un'idea innovativa nel senso che intanto una fattoria sociale eh, è comunque qualcosa che mh, apre a più possibilità, sia per eh, chi fa il volontario, chi, chi eh, verrà poi a, a far parte di questa fattoria e, e soprattutto le piante officinali, perché si può fare diciamo, un excursus dell'intera filiera. Dal, appunto dall'agricoltura, poi soprattutto la trasformazione eh, delle, delle piante officinali, insomma una serie di laboratori che e possono quindi, coinvolgere esatto. in diversi modi più persone con le, loro, attivi. Esatto, con le loro peculiarità, con le loro capacità in diversi momenti dell'intera filiera. e quindi Irene prima, eh, prima di iniziare insomma, la nostra puntata mi ha dato uno spunto molto importante, eh, diceva la persona è al centro di tutto e questo è fondamentale, ma poi anche eh, l'obiettivo è quello di eh, valorizzare le abilità residue eh, delle persone insomma, che si avvicinano e che hanno bisogno del vostro supporto, è un esatto. concetto... Contrario esatto. rispetto a quello che esatto. eh, si sente e, di solito. Eh, io sono eh, una socia fondatrice perché fin dal principio eh, il gruppo che ha in qualche maniera risposto ad una esplicita richiesta da parte di famiglie di eh, poter realizzare una eh, risposta ai bisogni dei propri figli eh, è stato incentrato eh, soprattutto su, su questo principio eh, poter valorizzare le abilità dei propri figli uscendo un po' da questo eh, concetto che ci appesantisce un mm. po' Nel, nel lavorare nel sociale, sì, che è quello di puntare si... sempre sulla disabilità eh, sui limiti, è vero, esatto. cioè qui c'è uno sguardo diverso e, è proprio questo uh, cambio di mentalità uh, oltretutto nel cambio di mentalità io ci lavoro da, da decenni a, proprio a supporto dei progetti di vita indipendente per cui nella fondazione ho visto proprio un ulteriore nuovo respiro proprio per uh, poter mettere al centro la persona ma la persona anche se portatore di una qualsi, qual, qualsi, qualche disabilità, eh, non, con, con, non concentrandoci sulla disabilità, ma eh, volgendo lo sguardo alle abilità residue che ciascuna persona ha, per quanto minime, per quanto eh, non immediatamente visibile, ma eh, ci, sono. ci sono. Poter lavorare ad un progetto che promuove le abilità delle persone mi ha, mh, fin dal principio, proprio mh, mosso con entusiasmo. E dopo otto anni siamo ancora qua che stiamo cercando di portare a termine eh, realizzando appunto questa idea di risposta al bisogno della persona. Insomma è una visuale davvero molto positiva e ora ci guardiamo il vostro spot promozionale insomma, della fondazione perché ci sono proprio due protagonisti che sono due ragazzi che fanno parte sono della Sono due fondazione. persone che hanno ehm, appunto una vita indipendente come, mh, come dire, eh, progetto di risposta ai propri bisogni. Okay. Loro allora Sono autogestiti e autodeterminati, giovani eh, e pieni. Eh sì. di.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 Corsi per comprendere e conservare le piante e le loro proprietà, laboratori artistici e di fitoterapia. Ambiente naturale, arteterapia, incontro con l'altro, attività agricole e fitoterapia sono chiavi per trovare un senso nel mondo e nella vita. Ed eccoci di nuovo in studio, vi lasciamo per qualche minuto di pubblicità ma rimanete fermi davanti alla tv, torniamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo insieme insomma se ci avete seguito nella prima parte della puntata avete capito vi stiamo raccontando di una fondazione la piletta onlus che si occupa di persone con disabilità con uno sguardo diverso però con la voglia di valorizzare le abilità residue di questi ragazzi abbiamo visto una presentazione fantastica i cui protagonisti li salutiamo sono Valentina e Mattia, Valentina e Mattia. Diceva due. Irene, due ragazzi sono... che sono totalmente eh, autonomi e indipendenti. Loro gestiscono il proprio bisogno assistenziale attraverso eh, il progetto di vita indipendente. Il progetto di vita indipendente eh, è una mh, reale possibilità di autogestione della propria assistenza. Quindi anche in questo caso eh, la persona, anche se eh, con le difficoltà della disabilità, riprende in mano eh, la propria vita, eh, si autodetermina, sceglie e decide con chi passare il proprio tempo e da chi anche ricevere l'assistenza la di cui ha bisogno per cui è proprio anche qui un cambio di mentalità non è un servizio o un ente che decide eh, quale eh, persona si occuperà di te ma è la persona stessa che può scegliere questo ed è quindi sostenuto economicamente dalla regione adesso i progetti di vita indipendente sono finanziati attraverso l'impegnativa di cura eh, però il principio non cambia è la persona al centro che si autodetermina e decide del, mh, come gestire il, i propri bisogni. Quindi torna al centro e diventa non solo persona che riceve, ma eh, diventa in questo caso addirittura un datore di lavoro. Eh, ah, certo. Assumono in maniera diretta il proprio assistente, per cui eh, si torna attivi nella propria vita e non passivi solo riceventi cure. Eh, penso sia fondamentale sentirsi esatto. attivi e utili. Eh, sì, aggiungo giusto un ulteriore concetto che vita indipendente non significa devo vivere da solo. Beh, Sono ragazzi giovani, certo. ad esempio nel caso di Valentina e Mattia, vivono comunque nella famiglia ma non gravano eh, totalmente sulle cure della famiglia perché hanno la possibilità e la capacità di autogestione dei propri bisogni. Abbiamo visto la vostra sede, questa bellissima corte agricola che si trova a Povegliano in mezzo alla natura, abbiamo detto che eh, sono già stati fatti dei buoni passi, però il progetto deve essere concluso e serve l'aiuto di tutti voi. C'è un, un nuovo investimento, una parte dell'investimento da fare che è di circa 150 mila euro, se non sbaglio, giusto? e avete attivato una raccolta fondi eh, su buonacausa.org. Ci raccontate un pochino come funziona e come ci, vi possono aiutare insomma i nostri telespettatori da casa. Sì, il sostegno che si può dare alla fondazione è realizzabile in varie maniere, attraverso il volontariato, attraverso un sostegno economico, in particolare quello del crowdfunding è il più pratico, il più comodo, perché basta... Andare sul nostro sito lapiletta.org mm. e lì uno trova subito le indicazioni per poter pagare direttamente attraverso questa piattaforma di crowdfunding quindi senza andare in banca per bonifici eccetera ma si fa tutto online si fa tutto online e questa è una grossa è una grossa comodità e soprattutto eh, si può anche versare delle somme Minime, si può anche dare 10 euro, 50 euro, e come pure si, se uno ha la possibilità e crede nel progetto, anche di dare delle cifre certo. più consistenti. E, ecco fino adesso i nostri tentativi di essere finanziati anche da altri enti eh, altre fondazioni insomma sono stati piuttosto travagliati per cui abbiamo finora fatto affidamento esclusivamente sulle nostre forze su donazioni di privati e sul lavoro preziosissimo di volontari che hanno sistemato stanno sistemando le le, Insomma le sul buon cuore della gente comune. Esatto, esatto. E poi agricoltori intorno che ci aiutano quando abbiamo bisogno del trattore o di, eh, o di spostare de delle cose, eccetera. E quindi c'è anche questo... A volte la necessità ci obbliga ad avere un rapporto col territorio e questo ci permette anche di essere più conosciuti. Come cambia la vita quando si diventa volontari? Eh, la vita cambia, nel senso che sia comunque... Mh, la coscienza di aver preso un impegno per qualcun altro e, e anche per se stessi perché fare i volontari eh, eh, ti apre proprio a, a un'altra visione, nel senso non sei tu che fai le tue cose per te stesso ma le fai per gli altri, quindi qualsiasi cosa dal, dal tempo che si dedica al lavoro proprio fisico manuale che ci si mette soprattutto alla piletta perché lì c'è da lavorare <ride> <ride> e bisogna sporcarsi un po' le mani c'è molto da sporcarsi <ride> le mani esatto c'è da rimboccarsi le maniche e da fare e questo eh, prende, prende una, una buona parte della, della propria giornata diciamo quando ci si, ci si dedica eh sì, Diciamo insomma che nel volontariato si dona il proprio tempo, eh sì. eh, ovviamente anche le proprie abilità, però principalmente il proprio tempo, che insomma sappiamo è prezioso ed è bello quando viene dedicato agli altri. Stiamo vedendo ancora delle immagini bellissime. Eh, quanto è importante per questi ragazzi il contatto con la natura e con la terra? Dunque... <ride> sono occupato per anni di attività di sostegno nell'ambito scolastico e direi che tutta una serie di aspetti di nervosismo di inquietudine eh, vengono mh, risolti con questo contatto con la natura con gli elementi della natura e anche perché la natura offre tantissime occasioni di attività che eh, a una persona basta, basta che trovi la, la voglia di fare e trova subito gli ambiti dove dare questo suo contributo e anche ricevere la, la gratificazione per quello che fa. Quindi è molto importante al di là della quiete, al di là del contatto con la natura, mh, questo aspetto naturalistico che noi vorremmo sviluppare e incentivare nella zona di, di Povegliano. Quali sono i progetti per questo 2017 che avete insomma in cantiere? Eh, ce ne sono un bel po', <ride> c'è Nadia che ci la sta lavorando insieme a Elena sì. che è un'altra nostra volontaria e stanno mettendo veramente in piedi un bel calendario. Tempo, esatto, Stiamo mettendo in, in calendario un po' di eventi aperti a tutti che spaziano dalla giornata di Pasquetta, alla giornata del primo maggio, tutti gli eventi, insomma, raccogliamo un po' tutte quelle situazioni di festa, di condivisione, eh, per aprire proprio la piletta e per far conoscere, eh, avendo uno degli spazi meravigliosi da <ride> poter utilizzare e due, insomma, proprio per far conoscere di più questa realtà. E, e quindi abbiamo appunto io e Elena Chittoni l'altra volontaria ne, entrata quest'anno con me e portare proprio queste nuove iniziative che non sono, non sono riservate ecco, a solo il mondo della disabilità, sono aperte a tutti. Aperte a tutti aperte per a far, tutti. far conoscere appunto questa realtà, far vedere la vostra fantastica location e magari qualcuno può anche essere stimolato per aiutarvi o come volontario o chissà insomma con delle donazioni. Allora ricordiamo i vostri contatti perché siete presenti su tutti i social praticamente. <ride> ricordiamo il vostro sito internet lapiletta.org, poi avete anche un canale YouTube, una pagina Facebook e un canale Twitter, quindi davvero super presenti e attivi. Il nostro esperto in tutto quello che riguarda la multimedialità è Riccardo Cavallara, anche lui è un progetto di vita indipendente, persona eh, laureata in informatica con una grave disabilità ma con delle abilità strepitose perché tutto quello che vedete eh, sui canali multimediali è l'opera lo esatto. Complimenti. anche lui di Povegliano, anche lui di Povegliano esatto. grazie mille per essere stati come oggi, grazie per averci raccontato della fondazione La Piletta di questa fantastica realtà su Povegliano in bocca al lupo per i vostri progetti magari prossimamente ci ritroviamo e speriamo di poter raccontare insomma, uh, di, della ristrutturazione completa della vostra corte agricola grazie a tutti voi per averci seguito numerosi Sei a casa torna domani rimanete sintonizzati su Telearena buon prossimo